1793 Tolone, Napoleone sconfigge monarchici e anglo-spagnoli, sarà generale di Brigata. 1946 Ho Chi Minh attacca i francesi ad Hanoi, inizia la guerra d'Indocina. 1996 Muore Marcello Mastroianni. Commenta il fatto del giorno Marco Tarquinio, direttore dell'Avvenire. Hong Kong è il luogo d'incontro d'Oriente e Occidente e continua a essere un sogno e un segno di contraddizione. 19 dicembre 1972 rientra sulla Terra la missione Apollo 17 sinora ultima missione dell'uomo sulla Luna. Partita il precedente 7 dicembre, per la prima volta di notte, è comandata da Eugene Cernan. Nel corso delle 74 ore e 59 minuti trascorsi sulla Luna, gli astronauti raccolgono diversi campioni di suolo. Fra questi, anche l'unico pezzettino di basalto lunare custodito in Italia. A regalarlo al governo del nostro paese,